Grazie Presidente, rispetto a questo emendamento eh, in cui eh, le, i consiglieri dei Fratelli d'Italia sollecitano nel testo appunto il coinvolgimento obbligatorio delle consulte per atti di loro competenza chiaramente, eh, vogliamo eh, specificare che questa cosa è già prevista formalmente e noi l'abbiamo prevista in particolare attraverso la modifica di un atto di ordine superiore, e questo perché di fatto è una cosa che io ho sempre spiegato alle consulte, non è possibile diciamo, mettere delle, eh, degli obblighi, quindi delle disposizioni eh, a, rispetto agli organi politici nel regolamento che riguarda le consulte, per questo si è reso necessario dare questa forza di cui parlava il consigliere De Priamo, mediante la modifica del regolamento del consiglio comunale, dove noi andiamo proprio a fare quello che qui si chiede, di inserire in maniera sicuramente più blanda. Cioè noi andiamo a dire che innanzitutto il segretariato deve inviare tutte le proposte di deliberazione, tutte le proposte e le consulte. Già questo vi fa capire che, che di fatto noi lo garantiamo, quello che il consigliere Di Primo stava poc'anzi spiegando. In questo modo quindi le consulte sono parte del processo eh, deliberativo già dal, dal momento iniziale, cioè dal momento in cui gli atti vengono inviati alle commissioni per l'espressione di parere. Successivamente, come tutti ben sapete, noi obblighiamo le commissioni all'esame di queste osservazioni qualora le osservazioni eh, arrivino diciamo nei tempi previsti che sono quelli eh, previsti per l'espressione di parere delle commissioni. Quindi di fatto noi crediamo di aver garantito in una maniera, ripeto, ehm, alta, perché voglio dire andare anche a modificare un regolamento del Consiglio Capitolino non è una cosa di poco conto, questo eh, vorrei che tutti ne tenessero conto, quindi loro ci chiedono di fare queste, questi ritocchi formali, ma mh, ripeto non, è, non era qui il luogo dove noi dovevamo garantire questa forza, lo abbiamo fatto in una, in un, con, attraverso una delibera, quindi in un atto di, di ordine, superiore, una normativa di carattere superiore. Quello che però ci tengo qui adesso a sottolineare è che questi stessi consiglieri che di fatto stanno proponendo queste modifiche eh, si sono astenuti rispetto a questa delibera 183 che appunto prevede quello che loro mi chiedono. Per me questa, eh, lasciatemi dire, rappresenta una, una grande contraddizione, non, non lo comprendo, non l'ho compreso assolutamente. Rispetto anche agli emendamenti da loro proposti, parlano di delibere di giunta, quando i consiglieri che sono sicuramente più navigati di me, sanno bene che le delibere di giunta non intervengono nell'iter deliberativo che è appunto di competenza del Consiglio ma hanno delle tempistiche, un processo diverso al limite andrebbero inserite nel regolamento di giunta ma di fatto non era semplice andare ad incardinare questo esame da parte delle, appunto, degli organi politici e amministrativi rispetto agli atti di competenza proprio perché mh, per la giunta ci sono dei processi più fluidi delle tempistiche non così eh, stringenti e quindi anche mh, ben definite come per eh, le commissioni capitale. Spero di essere stata chiara e ripeto, io per me è incomprensibile quello che mi viene qui chiesto quando di fatto noi abbiamo avuto un'astensione ad una delibera di tale importanza che è stata infatti votata anche dalle altre forze di opposizione. Ciò cioè nonostante, proprio per dimostrare veramente la mia coerenza rispetto a quello che noi proponiamo e quindi anche ai principi che noi abbiamo portato avanti, chiaramente eh, riteniamo di votare favorevolmente questo emendamento, quindi ecco io eh, come vedete non ho nessun atteggiamento di tipo ostruzionistico però è giusto mettere in luce le incoerenze, perdonatemi, grazie.